Una volta che abbiamo eh, installato eh, CodeIgniter eh, passiamo alla creazione del nostro progetto. Facciamo l'ipotesi di aver installato eh, XAMPP e quindi facciamo l'ipotesi di avere una cartella eh, XAMPP siamo sotto Windows in questo caso e sotto XAMPP abbiamo la cartella HtDocs. Qui vogliamo che eh, code, venga creata una cartella contenente tutti i file del nostro progetto che chiameremo news allora eh, per farlo vedete qua ci sono le, eh, le, le, la documentazione di Codeigniter lo si fa tramite il composer okay? il, il comando è questo eh, composer create project poi Codeigniter 4 slash app starter e poi mettiamo il nome del eh, eh, diciamo della cartella che verrà creata sotto l'htdocs, che è la radice del nostro progetto. Quindi se io qui scrivo ad esempio news, verrà creata una cartella news sotto l'htdocs. Allora, apriamo il nostro prompt dei comandi. Eh, mi metto sotto eh, XAMPP htdocs ok e lancio questo comando quindi il comando questo qua qui spazio uso o il nome della cartella che voi volete dare al, al progetto ecco qua composer inizia a creare vedete ha creato, sta installando dei vari componenti, sta clonando dei, delle parti da github, ecco qua, in un attimo ha creato la cartella, eccola qua, se adesso faccio un dir, voi vedete che c'è questa cartella news, Vediamo cosa c'è sotto la news. News è questa. Sotto la news abbiamo una serie di cartelle. Allora, eh, quali ci interessano in modo particolare? Allora, intanto quella su cui lavoreremo di più è l'app. Se clicco sotto app vedo che ho una serie di sottocartelle. Per ora vi segnalo views, models, controllers che saranno quelle che ci interessano, eh, quindi lì è la zona in cui lavoriamo, Poi c'è una cartella public. La cartella public è quella che contiene i diciamo eh, i CSS, il JavaScript, le immagini, eh, l'HT access, quindi tutti i file che sono che, diciamo che non sono propriamente PHP. Poi abbiamo una cartella writeable e qui ci eh, saranno tutte, è la cartella in cui eh, diciamo l'applicazione deve poter scrivere, quindi ad esempio la, la, la cache oppure log, no? qui dentro l'applicazione la, deve poter scrivere. Eh, poi eh, abbiamo una cartella public, no l'abbiamo già detto questo, eh, poi abbiamo la cartella, dunque vediamo un po', So, queste sono quelle che, che sostanzialmente ci servono. Ok, quindi abbiamo visto che il, in, il Composer ci ha creato tutta eh, la struttura della nostra applicazione. Allora, in questo, in questo video facciamo solo vedere piccole cose che potrebbero essere utili. Allora, come faccio io a accedere a, questa, a questo sito? In generale io dovrei scrivere, so, sono in locale io, quindi http, punti, barra barra, localhost, slash news, che è questa cartella qua. Mi piacerebbe però poter usare dei nomi, cioè per esempio poter accedere direttamente a news con eh, HTTP, eh, non so eh, sito news.local, per esempio, quindi con un nome di dominio, anche se punta questa macchina, in modo tale da poter simulare il più possibile la situazione di produzione, in cui si accederà a questa applicazione con un nome di dominio. Allora, per questo si usano i virtual host. Eh, molto semplicemente come si fa allora intanto bisogna andare in eh, C la prima, la prima cosa da fare è dirgli se io scrivo mio si, eh, sito news.local in realtà quel nome lì per ora punta alla mia macchina cioè al mio localhost eh, quando sarà in produzione punterà a un altro indirizzo IP allora per questo dobbiamo andare in Windows System32 Adesso qui siamo su Windows ma su tutte le altre macchine è la stessa cosa, cambierà solo la cartella in cui fare questa operazione quindi Windows System32 Drivers sotto Drivers eh, etc e qui vedete che abbiamo un file host allora questo file host vedete, e sono tutti commentato ci cioè ho già messo due, eh, due eh, diciamo, eh, risoluzioni di nomi, cioè gli ho già detto che se io scrivo mio sito.local punta al localhost, cioè al 27001 e sito news.local al 127.001 quindi quando io scriverò nel mio browser sito news.local prima di fare la ricerca del DNS il sistema va in questo file e dice Fermi tutti, l'utente mi ha detto che il sito news.local corrisponde al 127.001 e userà quell'IP. Quindi questa è la prima operazione da fare. E questo consente di poter avere tanti siti in, in eh, sviluppo sulla propria macchina. Vedete, per esempio, in questo caso io ne ho due. Questa e questa, Che sono sulla stessa macchina. La seconda cosa da fare è dirgli, ok, se io scrivo il mio sito.local tu vai in questa, a, a eseguire il codice che è in, un, in questa certa cartella. Se invece io scrivo il sito news vai in un'altra cartella. Questa cartella si chiama document root, cioè la cartella di base in cui si trova tutto l'applicativo. Nel caso di sito news.local, la nostra cartella è in C htdocs e abbiamo news. Ok, Quindi gli dobbiamo in qualche modo dire guarda che la tua document root, cioè tutto l'applicativo, parte da qui. Allora, eh, come si fa in XAMP? Dunque, in, in prima cosa dobbiamo andare in, ad abilitare questa possibilità. Quindi questa è la configurazione di Apache. Si va in Apache, conf, eh, abbiamo httpd.conf, che è questo file, Ok? E eh, adesso io so già dove andare, andiamo qua, C per me la riga è 184, comunque bisogna semplicemente di abilitare questo modulo, quindi bisogna che eh, voi cercate Virtual Host Alias Module e togliete il cancelletto in testa a questa riga. Ok? Fatto questo, so si va a questo punto in extra. E qui trovate il file eh, virtualhost.conf. Lo aprite, bisogna aprirlo come amministratore, e andate al fondo. Ecco qua, io ne ho già preparati due, così è più facile da capire. Eh, cosa gli sto dicendo? Gli sto dicendo, guarda che su quest'unica macchina è come se ci fossero due host virtuali, come se fosse fatta da due macchine distinte. Che sono virtuali perché in realtà la macchina reale è una sola. Allora, il primo risponde al nome mio sito.local, il secondo risponde al sito news.local, quindi gli sto dicendo se io scrivo sito news.local sto indicando questa macchina, se invece io scrivo mio sito.local sto dicendo sto indicando questa macchina. Qual è l'altra cosa importante da dirgli? Appunto, dove si trova? La, su questa macchina l'applicazione corrispondente. E quindi io qui, oltre a dirgli server name sito news.local, gli dirò: guarda, che se io scrivo sito news.local, la document root, cioè tutto il, il, tutto il codice, si, si trova sotto C2 punti, XAMP, News, metteteli anche public che è la cartella di partenza di tutte le dove si trova appunto il eh, i file di partenza di Codeigniter. La stessa cosa succede qua, solo che stavolta vedete qual è la differenza, che sotto HTDocs io ho indicato un'altra cartella. Ok, quindi è come se avessi due host virtuali sulla stessa macchina. Ok. Una volta fatto questo, dovete fare lo stop e lo start di Apache. Ok, quindi da adesso in poi, noi, quando scriveremo sito news.local, andremo a lavorare su questa cartella qua. Cosa rimane ancora da fare? Rimane da configurare un file sotto xamp eh, news. Quindi adesso, da adesso in poi noi lavoreremo qua. Allora, sotto a News vedrete che c'è un file che si chiama env. Lo dovete rinominare anteponendo un punto, quindi .env. Ok. Adesso lo apriamo. Allora, qui c'è un po' la configurazione iniziale, vedete, del, di Codeigniter. Eh, faremo solo due, due piccole cose. Intanto gli diciamo che noi non siamo in produzione ma siamo in sviluppo, quindi togliete il cancelletto da davanti, invece di production ci mettete development. L'altra cosa è di guarda l'URL di base, è questa, http, due punti, barra barra, sito news .local" che è quello che ci interessa, slash news, slash public. Quindi diciamo, guarda, parti da lì. Ok. Non ci resta che provare. Quindi proviamo a scrivere qua. Vediamo qua. Ok. Eccoci qua. Allora. Welcome to Codeigniter 404. Eh, questa è una pagina di benvenuto. Vi faccio subito notare che siccome abbiamo scritto development, in basso qua, forse non si vede tanto, ve lo faccio vedere meglio. Voilà, porto un po' su. Ecco, vedete che in alto c'è eh, il, il simbolo, l'icona di Code Igniter. Se ci clicchiamo sopra, eh, abbiamo la possibilità di... Eh, Esaminare un i file, le rotte, tutte le cose che poi studieremo via via. Quindi siamo in modalità, diciamo, di sviluppo appunto perché ho la possibilità di vedere, di avere un sacco di informazioni. Se fosse in production, questo non sarebbe possibile. Dove si trova questo file? Giusto per vedere dove siamo. Allora, è a, in app views welcome message. Quindi noi andiamo in app views. E qui pigliamo questo welcome message giusto per fare una controprova. Eh, gli scriviamo: Benvenuto in Codigniter, riaggiorniamo la pagina, eccoci qua, benvenuto in Code igniter Come ci siamo arrivati? Semplicemente scrivendo sito news.local. Ok, quindi stiamo simulando un ambiente di Produzione reale.